La Marchesa d'Aragona stasera torna in tv dopo la bufera dalla d'Urso. La Marchesa d'Aragona dopo la polemica da Barbara d'Urso torna in tv. Stasera alle 21.20 andrà in onda la quinta puntata in replica della settima edizione di Ciao Darwin su Canale 5. Ovviamente, nemmeno a dirlo, al timone ci sarà Paolo Bonolis. E con lui ci saranno anche Luca Laurenti, pronto a divertire i numerosi telespettatori con i suoi sketch, e Madre Natura. Questultima avrà il compito di selezionare i vari concorrenti nelle sfide. Come al solito ci saranno due team che si daranno battaglia per aggiudicarsi la vittoria della puntata. Da una parte ci sarà la squadra denominata Io sono io capitanata dalla Marchesa d'Aragona che sfiderà i noi non siamo capitanati dalla cantante Manuela Villa. Chi vincerà? Appuntamento stasera alle 21.20 su Canale 5 subito dopo paperissima sprint per scoprirlo. Ma chi è la Marchesa d'Aragona?. La maggior parte degli spettatori hanno avuto modo di conoscerla grazie a Pechino Express, e da quel momento la sua ascesa nel mondo dello spettacolo non ha mai subito una battuta d'arresto. Finita qua? Nemmeno per sogno perché proprio a giugno la donna ha creato un vero e proprio scompiglio nel salotto di Barbara D'Urso. Marchesa d'Aragona, dopo la sua ospitata da Barbara D'Urso torna stasera in tv. Difatti, come molti telespettatori sapranno bene, la Marchesa d'Aragona, ospite qualche mese fa dalla regina del pomeriggio Barbara d'Urso, ha avuto uno spiacevole alterco con Patrizia d'Asburgo. Motivo per cui la ex concorrente di Pechino Express, evidentemente stanca di venire attaccata, ha annunciato di voler adire per vie legali. Davvero la ex giurata di selfie e le cose cambiano l'ha denunciata? Oppure le due si saranno chiarite dietro le quinte della trasmissione quotidiana condotta dalla presentatrice di Origini Napoletane? Chissà, intanto i suoi fan avranno l'opportunità di rivederla stasera alle 21.20 su canale 5 da Paolo Bonolli a Ciao Darwin. Anche stasera creerà scompiglio.